Allora, che fai? Vieni a salutare o te ne vai? Racconta. Allora, gatto a parte, che poi in realtà il gatto è parecchio a tema con la carta di oggi, perché i gatti mi hanno sempre dato l'idea, e non solo a me, di essere creature che sanno davvero transitare tra i mondi, che trovano tutti i passaggi segreti e anche meno segreti per saltare come, no? Da una dimensione all'altra d'esistenza. Ci hanno fatto un miliardo di film, cartoni animati, racconti, probabilmente anche canzoni su questa cosa. E quindi si vede che si sente attirato dalla tematica pallina, che si è accomodato e magari ci racconta qualcosa. Per parte mia, quello che eh, ho notato è che per intravederlo questo passaggio tra un mondo e l'altro ogni volta è come necessario fare un atto di separazione dalla, da un aspetto da uno dei piccoli aspetti della nostra personalità sarà per quello che ai gatti e agli animali in generale gli riesce molto bene di passare tra i mondi perché la personalità non ce l'hanno quello che ci tiene tanto tanto legati a questo mondo è il fatto che abbiamo un'idea molto, molto chiara di chi sono io, di chi è Elisa. Questo da una parte è una gran fatica, nel senso che eh, identificarmi in me, nella mia personalità, mi tiene molto ferma in una certa visione della realtà. In un certo range di possibilità che mi si aprono davanti. Tutte le altre magari esistono, tutte le altre realtà sicuramente esistono, ma è come non riuscissi non solo a intravederle, ma nemmeno a immaginarmi che ci sono. In tante situazioni questa cosa ce ne rendiamo conto anche banalmente, dicendo eh, potrei davvero prendere quella decisione, mollare tutto e cambiare lavoro, potrei davvero chiuderla qui e restare da sola con questa relazione potrei davvero disdire tutto e prendere casa in quel punto che mi piace tanto sono tutte possibilità però che uno fino a un certo momento se le racconta a livello teorico potrei ma non sono concrete non hanno un corpo non sono reali ieri è un po' un proseguo del discorso di ieri questo no? ieri si parlava del fatto che le realtà diventano reali assumono una concretezza tangibile quando esistono nei nostri tre corpi ecco questa carta ci parla no? dei tre mondi che con i nostri tre corpi viviamo e rendiamo reali quindi le, le possibilità teoriche esistono nel mondo del pensiero i sogni, i sentimenti esistono nel mondo dell'anima le percezioni assolute quelle illuminazioni veloci fugaci esistono nel mondo dello spirito e finché non si accordano non riescono a entrare anche in tutti gli altri mondi rimangono preziose ma isolate non diventano qualcosa di completo di reale non diventano una realtà dove davvero posso entrare e infilarmi come fa il gatto, no? Tu, tu, tu, tu, ciao! Ora, se, se gli vedessi aprire un varco azzurro, tondo, come questo, e saltarci dentro, non mi sorprenderei più che tanto. Chissà dove va. Uh. Diventa, però, anche un'occasione interessantissima, questa che ci offre la nostra personalità, di scardinare questa resistenza che noi abbiamo a passare tra un mondo e l'altro, da una realtà all'altra. Siamo allenati perché lo facciamo tutte le notti quando dormiamo. Abbiamo questa grazia della vita sulla Terra che ad un certo momento abbiamo bisogno di dormire e se ci priviamo del sonno troppo a lungo dormiamo perché si sviene, no? Ecco, siamo allenati perché quando ci addormentiamo la personalità abbassa il volume, non sparisce ma si affievolisce molto la voce con cui ci parla e siamo molto più liberi di esplorare un altro mondo che è quello dell'anima, quello del sentire. Anche da svegli, quando la personalità invece è bella forte e il volume è bello alto con cui ci parla, a volte urla proprio, la mia quasi sempre anche durante la veglia però possiamo coscientemente fare dei piccoli atti per aprire dei passaggi di possibilità diverse. Quando facciamo qualcosa di inatteso per noi, quando per come siamo, per il carattere che abbiamo, per la logica che applichiamo nella vita, per le nostre abitudini prenderemmo una strada ben precisa e invece scegliamo di prenderne un'altra. Con quella persona, per come sono fatta, adesso ci litigo, urlo e faccio un casino. E invece posso provare a prendere un'altra strada. In uno dei sogni di stanotte mi capitava questa cosa. Sono simpatiche queste carte perché iniziano a parlarti anche da prima che tu le peschi, no? E stanotte proprio mi accadeva questa cosa. Nel sogno incontravo una versione di me veramente antipatica. Sono quasi tutte antipatiche le versioni di me che incontro nei sogni. Ma questa era particolarmente fastidiosa e faceva una cosa, che è uno degli insulti peggiori in tutto il mondo, non so quello maschile ma quello femminile di sicuro, mi scappava la pipì e mi rubava il posto in fila per andare al bagno. Il primo istinto era di litigarci, ma proprio dura. E qualcosa dentro di me, probabilmente questa carta, il suo insegnamento, mi diceva proviamo a fare una cosa diversa? proviamo, sperimentiamo in questa occasione qualcosa di completamente differente e forse perché nel sogno la personalità rompe meno le scatole di come fa quando sono sveglia a questa persona, a quest'altra versione di me, l'avevo ben riconosciuta le sorridevo e le dicevo ma sai che sei così antipatica che potremmo essere amiche tu e io e cambiava tutto tutto prendeva un'altra piega, nei sogni poi è molto facile far cambiare tutto, però succede anche da svegli, possiamo sorprenderci quando per qualcosa brontoleremmo e invece decidiamo di non farlo, quando saremmo zitti per rimuginare dentro e invece diciamo ma magari io farei diversamente, quando qualcuno mi sta antipatico e mi volterei dall'altra parte senza parlargli mai più e invece gli posso dire sai che sei così antipatico che quasi quasi diventiamo amici. C'è un margine di gestione della nostra personalità, a volte in tanti ambiti dove siamo più sensibili è molto sottile in tanti ambiti dove invece siamo un pochino più liberi, abbiamo meno sofferenza, abbiamo meno traumi, possiamo sperimentare di più, è un po' più ampio, ci lascia più libertà. Quindi quello che possiamo tentare di fare oggi, qualunque sia l'oggi in cui state guardando questa registrazione e nei prossimi giorni, è proprio di provare a sorprenderci, perché questi varchi che si aprono tra i mondi, la personalità li tappa tutti, perché la personalità Vuole tutto sotto controllo, sa già tutto come deve andare, è già tutto preimpostato, premesse, conclusioni, da queste conclusioni diventano altre premesse, altre conclusioni, pam pam pam pam pam, una catena di montaggio, ma la realtà non è così piatta, come si dice nei salotti francesi non è così pallosa, è molto più interessante. Ci sono tanti vortici di reali cambiamenti, di reali scelte, di reali possibilità e iniziano con piccoli atti sorprendenti. Si aprono con delle piccole sorprese a noi stessi, alla nostra personalità, al nostro carattere questi vortici azzurri. Chissà mai che oggi o un altro giorno ci si riesca a sbirciare dentro come fanno i gatti. Il vortice di pallina stamattina l'ha portato sul divano. Ciao da me e ciao dalla palla di pelo. A domani alle nove. Ah, a proposito, è stato grandioso il lavoro di ieri sera con la costruzione del sigillo. Spero che ci sia modo di riproporlo e di riprovarlo più avanti perché è stata una serata per tanti versi sorprendente. Sicuramente per me, spero anche per i partecipanti. I feedback mi dicono di sì, finora. Ciao, buona giornata. Prima di tutto lo stretching dei meridiani. Partiamo dall'aprire i canali d'energia nel corpo fisico, quello fatto di materia. Prima coppia di meridiani, polmone e intestino crasso. Tirando ritorno cambio l'intreccio dei pollici, prendo aria e ripeto. Ispirando ritorno, seconda coppia di meridiani, meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas, dove oggi arrivo con il corpo ci vado, dove oggi non è il caso arrivo con l'intento e con la visualizzazione. Con responsabilità mi ascolto, capisco cosa mi occorre oggi, cosa mi fa bene, cosa è troppo o cosa è troppo poco. e intestino Mi immergo nelle sensazioni fisiche. Cerco il benessere innanzitutto corporeo. cuore triplice focolare. i e i quelli che attraversano i tre mondi della carta di oggi. Corpo-mente, anima, Spirito. questo mondo, l'altro mondo. mente, percepire, sentire, fare e pensare. chakra